ciao allora spero che siate pronti per questo video perché vista la mia passione da wish perché non provare anche con le palette di make up che io amo le palette e quindi amo wish amo le palette proviamo allora mi sono buttata e ho preso questa palettina allora questa è la novo fashion classica l'ho pagata 2 euro ben 2 euro perché era gratuita e ho pagato solo la spedizione allora, 15 grammi di prodotto e eh, contiene 10 ombretti che oltretutto sto testando ed è ora che vi mostro perché alcuni hanno davvero il buco dunque, 10 ombretti come ho fatto vedere aprendola allo specchio grande così allo specchio per tutta la grandezza e allo spazio anche per un pennellino che io, hashtag professionalità ho subito messo da parte, comunque il pennellino è questo, una parte con la gommina e una parte con eh, delle setole. Allora, vi faccio vedere un secondo i colori, questo qua, questo è sempre sulle, eh, sono i colori che piacciono a me, quindi il marrone, il rosa, il bronzo, i colori classici, cerco di togliere lo specchio, e sono questi, quindi abbiamo degli opachi, dei shimmer, dei metallizzati, un po' di tutto, pensavo di farvela vedere un secondo, perché capirete che ci sono dei prodotti, dei colori che ho davvero usato tanto e altri che invece ho usato meno quindi inizierei iniziamo da sinistra andiamo a destra. inizierei da questo che è il più chiaro e andiamo in fondo allora il primo che vi mostro è questo qui che è un perlato ok eh, non so se farvelo vedere provo a farvelo vedere Appena, appena, che io comunque lo uso per uniformare la palpebra perché resta quasi impercettibile con il pennello che alla fine potrei usare perché forse viene su meglio si, si vede un po' di più poi il secondo che come potete vedere c'è davvero il buco C'è cioè perché io è quello che direi che uso di più perché andiamo a scavare e leggermente luminoso e quindi io lo uso come punto luce adesso non so se si riesce a vedere qualcosa si vede solamente alla fine che non resta colore ma resta questo punto luminoso che io vado a usare comunque nell'angolo interno dell'occhio poi iniziamo con i colori e qui c'è una carellata perché abbiamo eccoci qua un color pelle poi sempre opaco quindi adesso mi mostro i tre opachi un mattone e un marrone i tre opachi quindi 1 2 3. partiamo col colore pelle il colore carne che è questo poi abbiamo il mattone e poi abbiamo il marrone opaco ok adesso ve li mostro se riesco quindi il pelle che si vede appena appena poi abbiamo il mattone e il marrone opaco ok e questi erano i tre opachi poi andiamo con i shimmer che ne troviamo due di shimmer quindi abbiamo un rosa con un sottotono bronzo che è questo e poi un marrone shimmer anche questi cerco di mostrarveli allora, il rosa Ho messo tantissimo, quindi non si può non vedere, e il mattone il marrone che è un bronzo. Ok, andiamo avanti. Perché io, come, come spiego io i colori? Allora, poi finiamo con un altro marroncino più scuro e un marrone opaco. Tutti e due scuri. Allora, aspettate che mi pulisco le mani, se no è impossibile che si faccia uno swatch chiaro allora abbiamo detto il marroncino più scuro opaco che è questo e il marrone opaco che è questo sempre vediamo marroncino e il marrone e finiamo con l'ultimo che è uno shimmer, shimmer sì marrone più scuro che è questo qui? Ecco, allora vediamo di pulirci le mani e poi ne parliamo. Allora eccoci, ci siamo dati una leggera parvenza di pulizia. Cosa dire di questa palettina? Vale 2 euro sicuramente, ma carina perché comunque ha dei colori portabili sia da giorno che da sera stratificabili ci si può giocare bene ha una buona combinazione di colori come si può notare ovviamente quelli con il buco sono questo che uso per sfumare o per dare un attivo luce all'angolo interno dell'occhio e il marrone più scuro perché è quello che uso nella piega dell'occhio per dare intensità Magari un qualcun altro poteva andare bene, ma comunque ha una buona varietà di colori. Ci sono degli opachi, ci sono degli shimmer, ci sono dei più chiari, dei più scuri. È, è fatta bene. Diciamo che i colori, li vedete anche voi, sono piccini. Cioè, Il dito è questo, e devo proprio spingere perché, forse è nel mignolo, questo è il mignolo, ecco ha la dimensione del mignolo, quindi sono piccini. Ma ricordiamo che è una palette da 2 euro. Allora, si stendono bene, sono abbastanza pigmentati, alcuni più, alcuni meno. Diciamo che sicuramente questi due io li uso solamente per uniformare la palpebra o per dare luce. Questi sono poco più pigmentati, questi due, perché sono i più chiari. E anche quelli shimmer, mm, sono comunque colori che io utilizzo in tutta, la in tutta la palpebra. Poi dopo con i più scuri vado un attimo a definire vanno bene anche da sumare si sumano bene tra di loro è una, andiamo, è una scelta di colori che comunque sta bene si accorda bene per qualunque tipo di trucco questo sicuramente sono alcuni più polverosi di altri quindi ho notato soprattutto che i, gli opachi sono abbastanza polverosi però quelli che fanno più fallout cioè gli opachi quando li vai a prendere su, sono quelli che lasciano più prodotto in giro, ma quelli che fanno più fallout sono quelli shimmer, sicuramente, ma normalmente gli shimmer fanno sempre un pochino più fallout degli altri, quindi normale. Durano abbastanza, io uso il primer, alla sera ci sono colori che sono un pochino spariti, altri che ci sono di più, volendo posso andare a ritoccare durante il giorno tranquillamente, per il fatto di problemi agli occhi perché sono comunque dei trucchi cinesi non mi hanno dato nessun tipo di problema e io ho gli occhi abbastanza sensibili soprattutto la palpebra abbastanza sensibile e non mi hanno dato problemi diciamo che sinceramente non vado ad applicarlo nella rima interna quindi fuori dall'occhio se sì, così ma a tamponare esempio, la matita no non esageriamo comunque <ride> Comunque devo dire che per una palette da 2 euro mi è piaciuta perché ha una vasta selezione di colori. Poi ho scelto questa sui togli del marrone, ma ce ne sono tantissime, davvero di tutte le varie. sul rosso, sul verde, sull'azzurro, cioè sull'arancione, sui bronzi. Ce ne sono davvero tantissime e mi è sembrata una palette abbastanza carina. Sinceramente ehm, l'ho trovata più o meno qualcosa in più, anzi. Qualitativamente ed è migliore rispetto a quelle della Essence, e quelle della Essence hanno meno colori e costano di più. Ricordiamoci sempre che la palette è da 2 euro e quindi mi è piaciuta. Oltretutto è arrivata bella imballata, e non, nessun prodotto era rotto, è abbastanza piccolina, soprattutto è sottile. Mi è piaciuta. quindi Fatemi sapere se vi ha incuriosito, vi è piaciuto questo tipo di video con le palette di Wish. O comunque con le palette online da quei siti cinesi, tipo... Io uso Wish, ma c'è Aliexpress, c'è Zoom, ce ne sono tanti. Penso che sono curiosa e magari in futuro potrei fare un altro video di questo tipo. Aspettate che da questa angolatura sembra che si vedano meglio i colori. <ride> ok, comunque sia, è carina. Ricordiamoci, 2 euro. Certo... E non abbiate troppo fretta perché se la prendete adesso vi arriva tra, se va bene, due mesi ma comunque si arriva e quindi non c'è problema, è anche carina bella compatta Ok da, adesso che lo specchio anche da viaggio o da borsetta È eh, alla plastica bella resistente oltretutto e quindi basta parlare se vi è piaciuto questo video, se vi è incuriosito, se vi è divertito mi raccomando di mettergli un like, iscrivetevi al canale così non perdete le prossime recensioni beauty in questo caso molto low cost E eh, mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrai avvisata ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!